quanto ti muovi Doris o Zaccone io forza. mi muovo io mi eh, muovo molto eh, meno male io mi okay. muovo molto mi sono una sportiva sono una sportiva non bravo. corro ma marcia, marcia. Eh, e lo dico con una certa ti pareva che doveva, supponenza doveva essere diverso dal, dal, dal, dagli oh, altri non mi piace Dai correre, comuni. non mi è mai piaciuto ma non mi piace neanche camminare basta e quindi mi sono appassionata a questo sport che è la marcia che trovo bellissimo perché devi coordinare il cervello e il corpo devi sì. riflettere, è un gesto molto tecnico molto dispendioso anche energi energetico. energizzante no, non so. No, dal energetico. punto di vista delle energie diciamo ah. così <ride> e, e quindi mi piace molto però ehm, perché mi hai fatto questa domanda? No, ti faccio questa domanda perché c'è una eh, ricerca molto interessante, eh, il costo sociale e sanitario della sedentarietà cioè eh, non muoversi ci costa, non solamente a livello fisico e psicologico ma proprio economicamente e questa eh, ricerca è stata presentata da Svimez e da WISP e noi abbiamo al telefono il presidente WISP che è Unione Italiana Sport per Tutti Tiziano Pesce, buongiorno Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno Doris, buongiorno, buongiorno Silvia e buongiorno. grazie per questa opportunità. Grazie, grazie a lei. Senta, allora adesso avremo un'altra occasione per litigare perché a questo punto fare attività fisica o non farla non è più una scelta individuale, diventa anche un po' una scelta che ricade sulla collettività. Cioè cosa è venuto fuori da questo, da questo rapporto? Quanto costa in termini economici eh, non fare niente, cioè stare a poltrire sul divano? Sì, la ricerca che abbiamo presentato nei giorni scorsi, una ricerca che come WISP abbiamo realizzato insieme a Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, sostenuta da Sport e Salute, mette in evidenza, come avete anticipato, una forte connessione fra abitudini sportive degli italiani e sedentarietà e soprattutto mette in evidenza come esista un'interconnessione fra attività fisica, sedentarietà e costo eh, sociale. Eh, abbiamo dei dati veramente significativi e preoccupanti all'interno di un quadro che come sappiamo purtroppo vede sempre il nostro paese eh, diciamo, ai vertici della, classifica, della brutta classifica della sedentarietà. Eh, addirittura mh, abbiamo in questa ricerca evidenziato come la spesa sanitaria si riduca di 97 euro tra chi pratica sport, mentre cresce di ulteriori 52 euro tra i eh, sedentari. Ci sono ovviamente delle forti eh, differenze fra le aree eh, del centro-nord e il mezzogiorno, ma soprattutto questa ricerca ha messo in evidenza ecco, dei dati importanti per i decisori politici, per i decisori pubblici. C'è bisogno in questo Paese investire maggiori risorse sulla pratica fisica e sportiva perché appunto consente di guadagnare salute. Il sottosegretario al Ministero della Salute, intervenuto in sede di presentazione eh, nazionale, ha voluto ecco, credo fare una sintesi molto efficace, lo sport è salute, la salute è sport Ecco, quindi dobbiamo dare proprio la possibilità a tutti di accedere allo sport tra l'altro c'è un dato preoccupante che riguarda invece i minori, i ragazzi che sono sempre più sedentari Assolutamente non ci possiamo dimenticare che sebbene da due giorni si sia superato lo stato di emergenza sanitario il, la pandemia ovviamente eh, c'è ancora abbiamo due anni alle spalle appunto di pandemia di stop in molti mesi forzato proprio per le attività sportive il dato appunto che avete sottolineato mette proprio in risalto questo eh, come ci sia una eh, situazione molto negativa proprio fra i minori tra i più giovani e allora ancora una volta sottolineiamo il ruolo dello sport è proprio come agenzia educativa, come terza agenzia educativa in Italia dopo la famiglia e la scuola, sicuramente un valido strumento per educare e per trasmettere modelli e valori ai più eh, giovani. Ma qua ci sarebbe da parlare molto a lungo anche di come ancora in questo paese ci sia pochissima attenzione anche all'interno del sistema scolastico ah, sì. verso l'educazione fisica e motoria. E non solo, come nel nostro paese ci sia ancora un fortissimo divario tra centro-nord e sud perché voi avete evidenziato che al centro-nord si fa molto più sport rispetto al sud e al sud l'aspettativa di vita è inferiore di tre anni rispetto al centro-nord e immagino che questi eh, dati siano in qualche modo connessi. Sì, assolutamente, delle differenze fra nord e sud Italia che sicuramente ecco, frenano la diffusione della pratica fisica e sportiva con, appunto ancora una volta sottolineiamo, conseguenze negative per la salute, la spesa pubblica e lo stile di vita della eh, popolazione. E nel centro nord circa il 42% della popolazione adulta pratica sport regolarmente. E circa il 27% saltuariamente. Sono percentuali proprio che quasi si invertono nel mezzogiorno perché la maggioranza che pratica sport saltuariamente sale al 33% mentre di fatto possiamo dire solo una persona su due lo pratica eh, abitualmente. E poi questo dato sì, molto, ecco, ci deve far riflettere perché nel mezzogiorno diminuiscono proprio le aspettative di vita che rimangono inferiori appunto di tre anni rispetto a quelle degli adulti diciamo del centro nord eh, sì. lo sport fa bene il problema è che ecco. non ci sono le strutture per fare sport però e, e quindi es mancano esattamente eh. Sì, eh. un altro dato è proprio quello che riguarda gli impianti sportivi perché nelle regioni del nord e del centro nord la ricerca mette in evidenza come sia ehm, diciamo più di uno sportivo su due utilizza un impianto sportivo che è sostanzialmente quasi sempre di proprietà o comunque a gestione pubblica mentre al sud soltanto il 37% lo pratica all'interno di un impianto pubblico quindi un divario sicuramente ecco, generato da una minore diffusione di impianti sportivi pubblici al sud e su questo ovviamente si innestano tutte le necessità di eh, avere un'attenzione verso l'impiantistica sportiva soprattutto nel mezzogiorno ma come WISP cogliamo l'occasione di questi dati per mettere in evidenza come Spesso ci possa essere anche la semplice, tra virgolette, necessità di investire anche poche risorse in termini appunto, economici per a volte rigenerare impianti di prossimità, anche piccoli impianti, quindi non pensiamo solo agli impianti più grandi o agli impianti sportivi tradizionali, pensiamo anche a quelle strutture diciamo cosiddette ormai playground per usare una definizione anglosassone pensiamo anche a tutte quelle attività che sono nate negli ultimi anni lo skate, il parkour che necessitano veramente di poco e bisogna tenere anche l'attenzione alta su questo ed è un tema che mai come in questo momento diventa centrale pensiamo a tutti i temi della sostenibilità quindi non solo economica ma anche ambientale Certo e poi comunque c'è anche la WISP che è proprio questo Unione Italiana Sport per Tutti perché si dà la possibilità proprio anche iscrivendosi proprio alla WISP di partecipare a tante iniziative tra l'altro ricordiamo domani Vivi Città no? uh, in, uh, in 30 città italiane torna proprio questa manifestazione dove si può correre, si può camminare, vedi la corsa è molto democratica. Un paio di scarpe, esatto. una tuta, due pantaloncini, una maglietta e, e poi niente. andare a correre. Quindi domani appuntamento con Vivi Città. Ringraziamo Tiziano Pesce, presidente della Wisp. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata e grazie a Radio Capital. Capita.